Zombie Apocalypse Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog. Come state, spero bene. Questo è il video dove vi parlo un po' tutto di più. E innanzitutto, volevo dirvi semplicemente che ho dormito bene, ma non benissimo. Ho detto, voi direte, ma ho dormito bene o no, ho delle domande ma non bellissimo ragazze. Eh, mi trovate in bagno, non so, la location in bagno, non potete ben vedere, perché non so altro che mettermi, quindi vabbè vedo i sono ancora in pigiama tra l'altro. Non so cosa si possa vedere. E niente, ehm, quindi ho preferito fare questo video in bagno, ma tanto tra poco vado in me lo faccio via letto e vi trovo il pigiama, perché tutto il giorno in pigiama non posso stare. Tra l'altro mi ho fatto anche una bella doccia ieri sera e eh, oggi mi devo un po' truccare perché sono malmessa. Vedete che i miei occhi come sono, non sono bellissimi per niente perché ho, occhio, ho delle occhie che mi fanno veramente pietà. Eh, non mi metto il correttore perché ho un po' gli occhi gonfi, quindi mi ho anche la faccia ma almeno mi trucco un po' le volte e basta non metto la maschera e niente, non mi hanno un po' di, di colore, me lo do alla faccia e niente quindi, che dire ehm, non ne esco le altre perché c'è vento e c'è molto vento, però almeno eh, resto in casa e parliamo un po' ok a dopo ah, per eh, come prodotto ho utilizzato questo qui per il viso, questo mentre per eh, Scusate. allora come crema ho utilizzato questa qua questa questa qui che è assai buona molto buona e mi eh, lenisce dei fastidi e più riti cutanei sul viso niente grazie cioè. mentre eh, come maglia schiuma ho utilizzato il mantovani che è di là non so dove l'ho messo ma no, non si vede, comunque vabbè eh, frutti, sensibilizzato qui di là eh, per lavare per fare la hair style ovvero la, la, la, per lavare la testa insomma eh, mantovani, quello alle mandorle dolci e niente, a posto quindi, anzi lava bene, profuma bene, va molto una schiuma eh, e pulisce bene profuma anche bene niente per chi volesse sapere Ehm, che, che dentifiche ha usato, anzi ha ehm, senso dai, utilizzato, ehm, che dire, è reperibile sia sul mercato che in farmacia, tutto lì, allora sta registrando, sì, allora dunque ho ehm, fatto già le sopracciglia perché così non mi potevo vedere, e niente, adesso le ho un pochettino uh, ridato una forma perché così non potevano essere, vedete? E le, ho, le ho un po' uniformate con questo pettinino. Prima ho pettinato sempre lo stesso procedimento con questa pettinino qua, vedete? Poi ho utilizzato questa matita qui che è diventata piccola, piccola, piccola, minuscola. Poi ho utilizzato questo qui per darle un po' di, di vivacità che è un top coat, una penna, una eyeliner però penna per e sopracciglia, che è poi è un tattoo, un top coat, questo sto dicendo, un tattoo. E poi infine per darle un altro po' di colore ho utilizzato questo della Douglas, basta, null'altro. Per darle un po' di, per non fare afflosciare diciamo. Adesso vado con il pennello, con un pennello che vado a prendere, se a prelevare, se lo trovo, e vado a utilizzare un, non il correttore, ma bensì, sì, vabbè, il correttore lo utilizzo qua per, per il mento, perché è inguardabile, e poi vado di eh, illuminante neanche, non lo so, vediamo, vediamo come distriggio io, un attimo, prelevo il pennello e torno. Allora, rieccom qua contro la stavo registrando, sì, e vado col correttore nell'occhio. Io non ci vado perché, ragazzi, tanto sto sempre mettendo le lucine per gli occhi e quindi non mi conviene, troppo quanti devo mettere. Quindi, non faccio nessuna eccezione per gli occhi, le devo mettere e basta. Quindi mi devo anche avvicinare, non solo ai, allo specchio. Allo specchio, sì. Ok? Io non so tamponare, lo dico, non so picchiettare, però pazienza, faccio quello che posso, ovviamente. Intanto mi sono vestita, come potete ben vedere. Sono tutta bella vestita, perché così non potevo stare. Non si sta tutto il giorno in bigliano come facevo prima. È un errore sbagliato, stare in pigiama tutto il giorno. È sintomo di non, dico di... non voglio dire stupidità, di disordine, di trasandata. e Non va bene stare trasandati. Almeno quando si fa video quando si fanno altre cose è meglio sempre stare in ordine e sistemate almeno per quanto la penso io, perché prima non la pensavo così, prima me ne ero una stra... ah, così me ne fregavo, adesso non va bene, me ne accorgo e mi vesto, almeno quando non ho l'umore fuori posto, non ho solo l'umore voglio dire, però vabbè dettagli quelli sono <ride> Già. ok insomma ha coperto quello che ha coperto non mi aspetto molto da dal correttore fa quello che può il correttore poverino ok ho dato un po' di cipria anche quando le gote poi vado con la terra, questa è Rimmer cipria powder 006 warm beige, mi ci sto trovando bene, setta bene ma non abbastanza però, chissene, per me, almeno secondo mio parere. Poi decidete voi se vi interessa comprare questa cipria qui, che è della rimer Stay Matte. 006 warm beige poi dipende dalla vostra colorazione ovviamente ragazzi almeno io mi ci trovo bene per i miei canoni poi vedete voi che cipria a comprare la essence ho sentito dire che, se, che, è, che è molto buona la essence però io mi ci trovo bene con rimel vediamo i prossimi quando avrò finito tutte queste cipre se comprare anche essence non lo so vediamo cosa sto facendo che non mi ricordo ah è vero devo prelevare una pena di Um, come dire Di questa terra, Rimel San Shimmer. Basta 004. Ok, Tanto so come le metterò una sciarata, lo so come le metterò una sciarata. È niente di dirlo. c'è un'altra vuol dire che ne metterò una quantità industriale detto in... Uh, non so come si potrebbe... Sì, già ci siamo capiti comunque dai allora... così qua ora sono più colorita che mai va. Più truccata a parte le che tanto metterò le gocce quindi, chi se ne importa? Ma almeno un po' di blush lo aggiungiamo, ce lo dai. Allora, dov'è il pennello per il blush? Eccolo qua, questo preso da Pink Panda, questo è della Rimel. Maxi Blush Rimmel 003 Wild Curved questo qua non si vedrà mai ma fidatevi non metto illuminante perché già la mia, mia faccia è illuminata più di del solito ok un po' di colore l'ho dato Bene. Che ne dite? A me piace. Vabbè, per stare in casa ci vuole un po' di colore. Se no sembriamo dei fantasmi che tirano. Mi fanno un caso come delle anime disperse. <ride> vabbè bene, siamo va. Se mi riesci di tappare questo Ok, non la voglio rompere. Quindi.. Vabbè. dai mettiamola un po' di illuminante se ce la facciamo non lo so no l'illuminante non ci sta vabbè pazienza però eh, no, almeno un po' aggiusta oh, aggiustare stessa facendo voglio aggiustare si sì, dai aggiustiamo un altro maschera non è merda ragazzi perché ve l'ho appena detto devo mettere il collidio per gli occhi e non va vale il caso ok ho messo la tela così e sono a posto a parte che dopo arriva a ma lì solo vogliamo che è meglio ciao non metto neanche il liner perché non mi va cos'è che non mi va oggi cos'è che non va nulla vabbè però no, per dirvi a voi che come mi sento più comoda io, voi direte, vero? Perché già lo so, me lo sento dire da qui, che tanto lo so che lo pensate. E niente, a posto, sì, non tanto, perché vorrei mettere il burro cacao attorno. Ed eccomi qua, allora ho utilizzato stamattina qui della Debbie numero 17, eccola qua l'ho un po' sfumata così è la buona e adesso vado a mettere questo burro cacao che è non è quello virale che è una virale su tutti i social però me lo faccio andare bene lo stesso perché non vado a sprecare i soldi per comprare una cosa che ho già e che può andare bene comunque e lo vado ad applicare sulle mie labbra così da un po' troppo di colore in più Ecco qua, a posto. E il trucchettino, come dice Paola del canale, la gattolina che uno blu, è finito. Mm -hmm. Vi piace? A me sì, tanto. Semplice e ri ricreabile anche per tutti i giorni, diciamo. Da. Ricreabile, sì, cioè, vabbè, si può rifare da, da, eh, per tutti i giorni. Si può replicare tutti i giorni, diciamo, va. Niente ragazzi, questo era tutto, intanto mi sta raccaparmando un occhio perché ve l'ho detto, mi devo anche curare gli occhi, quindi vabbè, ho oh, evitato di mettere il correttore nelle occhiaie, perché nelle... sì appunto qua perché mi si svegliata con le borse, quindi devo stare attenta a come mi trucco e a che... a che prodotto metto. Niente, ora vi avvicino, non vi spaventate, però vi avvicino e vi faccio mettere il mio trucco, il mio trucchettino metto la luce mi piace spero di sì a me tanto non è un trucco fatto da makeup artist però secondo me è accettabile ma sì dai è accettabilissimo e niente Ragazze, ragazzi, sono arrivata a 14 minuti di video, questo è il mio outfit anche per stare in casa a parte le pantofole, ma non ci fate caso perché tanto appunto sono in casa e con questa maglia e il collo bello alto per dare un po' più di calduccio quando c'è un freddo bestia. Ciao ragazze, un like di supporto. Eh, un commento, attivate la campanella quando voi decidete di iscrivervi eh, per non perdere i prossimi video e aggiornamento. Eh, Noi ci si becca al prossimo video. Ciao!